Ciao buongiorno, oggi facciamo un esercizio per comprendere come fare a muoverci in maniera lineare. Per fare questo io cercherò di spiegare cos'è il movimento lineare. L'arrampicata è la pratica dell'equilibrio. Una delle qualità dell'equilibrio è proprio l'efficienza. Siamo in efficienza quando utilizziamo una quantità di energia non di più di quella necessaria alla realizzazione del movimento stesso. Il minimo sforzo per il massimo del rendimento. L'efficienza quindi porta allo studio del movimento stesso. Innanzitutto possiamo dire che ci sono due grandi differenze del movimento. Il movimento inconsapevole e il movimento consapevole. Il movimento inconsapevole è l'iperattivo e il reattivo, mentre il comportamento il movimento comportamento consapevole è quello attivo. I due comportamenti inconsapevoli portano fondamentalmente a un caos, quindi non avere una regola, e quindi non si possono, ovviamente, anche perché non è di nostro interesse, svilupparli. Quello che è di nostro interesse è lavorare sul, consa sul movimento consapevole. Allora, i movimenti consapevoli in fisica. Cioè, ma ovviamente ne sono tantissimi quelli che a noi ci possono interessare sono di due tipi il movimento lineare e il movimento curvo oggi cerco di spiegarti il movimento lineare in maniera tale che quando tu pratichi l'esercizio riesci a comprendere cosa stai effettivamente sviluppando movimento lineare banalmente si può riassumere così noi abbiamo un punto A e abbiamo un punto B qual è? la strada più corta per collegare quindi per muoversi da A a B la linea ok? questo è l'assunto tu non sei un punto io non sono un punto quindi noi siamo un essere umano <ride> vediamo come ok questo è noi siamo così due gambe e due braccia vabbè non sono capace questo è il punto A e questo è il punto B come faccio a muovermi linearmente? Allora, prima cosa, come sono fatto io? Visto di profilo sono un asse, ovviamente noi siamo in 3D, però è abbastanza, noi possiamo semplificarlo lavorando su due dimensioni. Per muovermi linearmente da A a B io mi devo muovere integralmente, quindi... Ok, fa schifo, ok. Qual è il concetto? Il concetto è che... I piedi devono seguire una linea, la testa va bene, ho fatto ma deve seguire una linea e il bacino deve, dovrebbe seguire una linea. Quindi tutto l'asse integralmente si dovrebbe muovere linearmente. Perché, se no, andrebbe a finire alto-basso così. È uguale per la testa, come te lo posso far vedere? Ah, con il passo lungo. L'esempio è questo. Allora, quindi camminare in maniera eretta è porre un piede davanti all'altro e mantenere, come puoi vedere, sempre la stessa altezza della, della testa e del bacino, ok? Il contrario è fare passi troppo lunghi e quindi salire e scendere, vedete la testa come fa, e in più anche il bacino. Allora, l'accentuazione di questo è il fatto che noi in realtà non stiamo su dimensioni, ma stiamo su tre. Quindi io potrei fare anche allargare un piede, allargare l'altro piede, quindi questo è l'estremo. L'estremo è che io faccio, genero una curva che fa alto-basso di lato, quindi diagonale, diventa un movimento elicoidale. Il concetto è che tu fai molta più strada di quella necessaria. Quindi questo è il punto di riferimento primario. Poi non ci riesco, vado con le alternative. Però intanto io faccio l'ideale. Parto dall'ideale come punto di riferimento. Equilibrio si va su punti di riferimento. Andiamo a vedere l'esercizio ora. Questo è un esercizio che ti permette di arrivare alla comprensione e all'abilità necessaria per gestire i movimenti consapevoli. Quindi, eretti, testa dritta, sguardo, avanti, basso. Quindi non è questo, ma è questo, è con l'occhio inclinato verso il basso. Un piede avanti, un piede dietro. L'angolo che tu ottieni, appunto piegando le gambe, devi riuscire a mantenerlo. Io ti consiglio di fare anche questo movimento in maniera tale che questo movimento qua ti aiuta a mantenere il tetto e la schiena alti il contrario di questo è questo che fa la curva quindi questo aiuta a incurvare positivamente cioè rispetto a quello che è la postura retta quindi aiuta a una postura propria si dice detto ciò piego la gamba e mantengo le gambe allo stesso angolo ok notare mantieni la testa poi arrivato a un certo punto ruoti Vuoti sempre mantenendo la stessa altezza, ok? Il piede, non c'è bisogno di mettere il trono, è un po' aperto, come se stessi simulando di camminare su una fune, ok? Questo, vuoti, vuoti. Quindi quello che promuove non è solo il movimento, ma il movimento aiuta a mantenere la concentrazione, la centratura, la percezione di sé. Questo è quello che è sviluppato. Più lo fai piano e più è difficile. Il concetto del movimento lineare è un concetto anche di quiete, di ordine, di disciplina del movimento. Questo vengono anche dalle arti marziali. Quanti ne vuoi fare? Lo senti subito qua. Quindi qua sentirai subito una specie di dolore. Il dolore eh, promuove l'ascolto, per risolvere il dolore dobbiamo comprenderlo. Allora, all'inizio, il dolore che noi proviamo a fare degli esercizi nuovi è dovuto al fatto che tu stai come se stessi risvegliando un bambino. La prima cosa che fa anche il bambino quando nasce è piangere, questo non vuol dire che soffra, ok? Quindi, non è in questo caso in sofferenza, è che non è abituato a. A, essere, a sentirsi in quella condizione quindi quando tu non riesci a comprendere effettivamente quello che senti la prima cosa è il dolore la stessa cosa è la paura quando tu non sai cosa devi fare hai paura nel momento che tu lo comprendi risolvi il, il, la paura fatto questo esercizio ti, ti rimando a un esercizio precedente per allentare appunto questa tensione e il ponte Questo è un esercizio di allungamento grounding, quindi sentire l'appoggio, stabilizzarsi È una leva, so sfrutti la leva per andare allungamento della schiena arrivarsi la destra e porti avanti le spalle Questa ultima fase è molto complicata cioè che uno tende a fare questo rigido e non a mollarlo e per mollarlo uno deve rilassare le spalle in questa fase 20 secondi. Fatto questo, vado giù. 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010 e parti con la rama, lo faccio per sempre. Ok, porti, porti le mani a terra e palmo, le braccia devono stare all'interno delle ginocchia, porti le spalle sopra le mani, Vai leggermente in elevazione con il sedere, portando, vedete, le spalle più avanti delle mani, quindi il peso è scaricato dalle braccia, e fai su e giù, su e giù continua, non è giù, e su e giù continuo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fatto questo, 10 secondi, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 10, e poi... come puoi ben vedere io ti propongo comunque delle ripetizioni anche perché tu devi anche imparare a percepire il tuo miglioramento e se tu non percepisci il miglioramento andiamo in negativo non va bene cioè la cosa importante è la percezione quanto è importante percepirti è anche quanto è importante percepire il fatto che tu ti stia migliorando. Se tu non percepisci il miglioramento è dura, è molto dura. E allora lì parliamo degli stimoli. Lo stimolo in genere, diciamo, la cosa peggiore per lo stimolo è mettersi, diciamo, dei traguardi troppo lontani. Quindi per me il traguardo ideale è quello di avere cura di sé e cercare di vedere un quotidiano miglioramento di quel po' che puoi fare e quello secondo me è sostenibile. Eh, avere cura di sé è sempre sostenibile e anche, soprattutto, volersi bene, Il a volersi bene vuol dire farsi delle coccole, cioè premiarsi, e questo è la premi il premiarsi, eh. anche nel fare, nel senso vedi sono riuscito, ora non mi pesa più come prima, riesco a farlo più disinvoltamente, riesco a farlo, lo faccio, mentre prima non ero abituato, facevo niente, ora comincio a fare qualcosa, quindi già questo è un miglioramento. Cioè, non è il nostro parametro non deve essere al di fuori noi, non puoi guardare gli altri. Gli altri è veramente deleterio, almeno che non ti possono aiutare a sviluppare una cosa di tuo interesse. O okay, che ne a te. A domani!